L'agropontino, così come l'Italia, sta vivendo un periodo di trasformazione di cui l'immigrazione è uno dei tratti. Il futuro di questo territorio dipende dalla capacità di saper valorizzare al meglio le persone che vi abitano. Tutti, dagli immigrati alle nuove generazioni. Il fenomeno migratorio caratterizza tutti gli aspetti del vivere sociale e in particolar modo il mondo scolastico. Nell'anno scolastico 2018-2019 erano quasi 7.000 gli studenti con cittadinanza non italiana presenti in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Latina con un'incidenza pari all'8,16% sul totale degli studenti. Negli ultimi dieci anni il numero di studenti con cittadinanza non italiana è cresciuto del 51,6%. Si è passati dai 4.590 dell'anno scolastico 2008-2009 agli attuali 6.960 del 2018-2019. Due studenti su tre frequentano un istituto tecnico professionale, la scelta della scuola superiore è determinata durante la fase dell'orientamento scolastico che è condizionata o dalla famiglia che tende a mandare i propri figli in istituti eh, più professionalizzanti che consentono un rapido ingresso nel mondo del lavoro o anche dai docenti stessi come ci ha riferito una professoressa della provincia di Latina. Eh, gli stessi docenti tendono a mandare i ragazzi con background migratorio in istituti meno prestigiosi laddove mandano i, eh, gli studenti che non hanno voglia di studiare senza tenere in considerazione le reali potenzialità e le aspettative degli stessi studenti. Il processo di inclusione degli studenti con background migratorio è determinato soprattutto dalla e volontà della scuola di promuovere questo eh, processo. E qui ci riferiamo soprattutto alla presenza di mediatori culturali che possono favorire sia il rapporto tra studenti ma anche il rapporto tra famiglia e scuola. E, oltre a ciò le attività di insegnamento della lingua italiana per gli stranieri come anche le attività extrascolastiche che puntano a favorire un eh, rapporto più informale tra studenti sono dei punti eh, di forza per favorire questo meccanismo. Durante la nostra ricerca, abbiamo potuto constatare che all'interno della scuola sono presenti diverse criticità come l'assenza del mediatore eh, culturale, come pure l'insegnamento della lingua italiana che non è portato avanti da Ehm, insegnanti che sono specializzati in questo in ehm, quest insegnamento. Naturalmente questo è dato soprattutto dall'assenza dall di fondi eh, a disposizione della scuola che appunto non gli permettono di eh, realizzare tali progetti. Nonostante ciò la scuola rappresenta il luogo fondamentale per promuovere eh, l'inclusione. e Il rapporto quotidiano tra studenti, oltre a cementare e eh, rafforzare il rapporto tra eh, gli studenti con ventrano migratorio, gli studenti italiani, eh, di fatto alimenta il mutuo aiuto tra di essi. Uh, ciao sono Mec, io sono Vincenzo e ci conosciamo da 5 anni e ci diamo una mano a vicenda. io l'italiano a lui e io con l'inglese a Vincenzo. E non sono eh, rari i casi in cui gli studenti eh, con background migratorio aiutano gli italiani nelle lingue piuttosto che nelle materie scientifiche e, e viceversa eh, gli studenti italiani che aiutano e supportano gli studenti con background migratorio nelle materie più eh, umanistiche e soprattutto quelle relative alla lingua italiana. Il 33% degli studenti intervistati nella ricerca che abbiamo svolto nell'agropontino ha individuato nella tendenza ad isolarsi il principale ostacolo all'inclusione scolastica degli studenti con background migratorio. È interessante riflettere su questo dato perché in una domanda successiva quando chiediamo se la scuola è in grado di creare le condizioni adeguate a percorsi inclusivi la risposta degli studenti, nell'80% dei casi, ci dice che sono gli studenti stessi che con i loro atteggiamenti tendono a isolare i ragazzi con background migratorio, oppure che l'ambiente la scuola, scuola in generale non riesce a creare le condizioni giuste. Ma il problema dell'inclusione è solo uno degli aspetti critici del territorio, il quale non riesce a rispondere alla richiesta di miglioramento della qualità della vita e a una prospettiva sostenibile del futuro delle giovani generazioni. Le criticità del territorio indicate dagli studenti sono in primo luogo ambientali, lavorative, di integrazione sociale e infine di mancanza di politiche per i giovani. Lo sviluppo sostenibile si compone di tre dimensioni, quella sociale, quella ambientale e quella economica. Queste dimensioni non sono separabili, sono strettamente interconnesse. E in tal senso il giudizio degli studenti è chiaro. L'agropontino mostra una crisi ambientale, economica e sociale. Lo sfruttamento dell'uomo, in particolare degli immigrati in agricoltura, si accompagna al degrado dell'ambiente. L'80% degli studenti percepisce una diffusa disuguaglianza nel lavoro e nell'abitare. L'esclusione sociale, in particolare degli immigrati, è evidente sul territorio e nei comportamenti sociali, dentro e fuori la scuola. Gli studenti, soprattutto quelli di origine straniera, segnalano il problema della xenofobia e del razzismo. L'81% dei ragazzi e delle ragazze straniere dichiarano episodi di xenofobia nei luoghi pubblici e il 50% nelle scuole. L'aspetto più preoccupante è che il 60% degli studenti vede il proprio futuro fuori dall'agropontino in un'altra città italiana e addirittura in maggioranza relativa, il 33%, fuori dall'Italia. Questo territorio sembra non sia in grado di offrire opportunità di lavoro e di crescita culturale per le nuove generazioni. La presenza a scuola dei ragazzi con un background migratorio è ormai diventata una consitudine per noi professionisti scolastici. Sarebbe auspicabile che ogni ragazzo eh, migrante avesse eh, a suo ausilio un eh, tutor personale, che sia esso adulto e alla pari, per mettere in atto soprattutto quegli attività eh, curricolari eh, eh, su strategie educative, peer-to-peer, -peer, che permetterebbero al ragazzo una perfetta inclusione nel campo scolastico. In questa situazione è risultato di notevole vantaggio anche l'adozione di alcuni progetti che il terzo settore può attivare sulle scuole, che diventano poi curricolari o anche extracurricolari. Sono risultati inoltre positivi le realizzazioni di reti con le agenzie del territorio e con altre istituzioni scolastiche, soprattutto eh, per studiare quello che è l'obiettivo 10 dell'agenda 2030. In questo obiettivo 10 dell'agenda 2030 noi abbiamo potuto analizzare quelle che sono le criticità dell'immigrazione sul nostro territorio. Il Sud Pontino risulta essere uno dei territori a più alto tasso di immigrazione, soprattutto per il settore primario, che è quello relativo all'agricoltura, e um, i ragazzi hanno potuto vedere um, in maniera diretta ciò che accade riguardo al caporalato. In conclusione della nostra ricerca abbiamo interrogato gli studenti, i docenti e le associazioni della società civile a darci dei suggerimenti su come migliorare la vita nell'agropontino e abbiamo sviluppato un manifesto finale eh, per una scuola inclusiva e un agropontino sostenibile. Imparare la lingua italiana attraverso le attività di socializzazione tra studenti, eh, per esempio i laboratori teatrali, eh, le dite scolastiche e altre attività relazionali. Un tutore per ogni studente ne è arrivato. Creare spazi di conoscenza e crescita. Condividere le buone pratiche di inclusione del territorio. Coinvolgere le seconde generazioni nei processi di inclusione scolastica. Attivarsi per promuovere il turismo ed un'economia sostenibile nel territorio pontino. Fare rete per una scuola inclusiva. Promuovere lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza globale. Attivarsi per salvaguardare l'ambiente. Avere dei mediatori culturali a scuola.